Un sogno sulla carta e ai piedi dell'Everest è un progetto composto da due parti. La prima è il romanzo Dentro fino alle ossa, che ha come protagonista Francesco Marconi, un atleta di medio livello a fine carriera che per dare un senso alla sua vita decide di sognare in grande e fa di tutto per realizzare il suo sogno, partecipare alle Olimpiadi. Il judo, lo sport che pratica Francesco, a mio modo di vedere si adatta molto bene alla storia che volevo raccontare, oltre ad essere lo sport che amo e che conosco più a fondo. Tuttavia, credo che eh, questo libro possa essere accessibile anche a chi non è sportivo e chi non eh, ne sa niente di judo. Eh, parallelamente al percorso sportivo, Francesco compie un, eh, un percorso di crescita che lo porta anche ad avvicinarsi al pensiero filosofico del fondatore del judo, Gigo Rokano ed è proprio uno dei cardini di questo pensiero, la mutua prosperità, che funge da collegamento al secondo aspetto di questa campagna. Grazie a Sabrina Filsmoser, atleta olimpionica impegnata in una grande impresa sull'Everest, sono entrato in contatto con una piccola comunità che vive in Nepal e ruota attorno a una scuola di judo. Questa comunità ha bisogno costante di aiuti in particolar modo in questo periodo in cui il turismo è drasticamente ridotto. Per questo, una parte dei fondi della campagna sarà dedicato al Judo Everest Scholarship. Hello, here from Everest Judo while seeing my boys painting for um, Everest Judo Kumchung Scholarship program. Some are studying, you see here e riprendere un nuovo progetto. Grazie mille grazie per il vostro supporto, è un nice programma molto bello. Il libro al suo interno ha una colonna sonora, ascoltabile tramite QR code. Ulteriori informazioni sul progetto Un sogno sulla carta e Ai piedi dell'Everest sono disponibili sulla pagina dedicata al progetto sul sito ideaginger.it